Allora, ancora due parole sulla postura. Abbiamo visto sulle basse, ma d'altronde non è un compito al momento di eh, dire pietà, di no? perché quello che avete imparato al corso col vostro tutore è ultra ultra ultra ultra valido. Da tenere sempre in considerazione. sempre. Poi le personalizzazioni vengono Una cosa ancora da tenere a mente per quanto riguarda l'arco nudo. Allora, nell'arco nudo si sente spesso parlare non so però poi se è un argomento che vi può interessare o ne avete sentito parlare della T. Cos'è la T? Allora, la T, la famosa T, sapete com'è fatta una T, no? Una T. Diciamo che la T nel tiro, soprattutto per quanto riguarda il tiro 3D o il tiro di campagna, altre file, è quel tiro che se io tiro in piano così, vedete la linea delle spalle, in, in discesa devo mantenere la stessa angolazione delle spalle, in salita identico. Quindi ho una T in salita e in discesa. Ok? Diciamo che se vi capiterà di fare tiro a o tiro 3D per l'arco nudo è forse meglio non, non approcciare minimamente questo, questo problema. E cioè, disinteressarsi completamente di questa famosa tic di questi allineamenti delle spalle quindi se io devo tirare in discesa posso benissimo tirare in questo modo qua se devo tirare in salita tiro in questo modo qua disinteressarmi totalmente per perché questo perché non ha una grandissima importanza uno perché privilegio io personalmente un preambolo allora se sentite anche grandi luminari di istruzione anche grandi luminari che però non hanno mai tirato l'arco nudo o ci hanno tirato poco o ci hanno tirato male dire che la T è importantissima senza la T si muore allora io la T non la faccio ma ho vinto tutto se mandi Giuseppe mio amico la tiro non la fa e ha vinto più molto più di tutto tantissimi non la fanno. ci sarà un cavolo di motivo per questo ebbene c'è allora intanto sappiatelo che nei tiri in salita e nei tiri in discesa per questioni balistiche legate alla fisica, alla fisica e alla balistica, si devono togliere dei metri da quella stimata o da quella scritta sul picchetto. Se sul picchetto c'è scritto 45 metri ed è un tiro in discesa, dovrò tirare a 41-42 metri, perché la balistica mi dice quello, che è nel tiro in discesa e il tiro in salita, idem, magari uno o due tre metri meno, anziché 3-4 e questo si ha con l'esperienza allora questa condizione è assolutamente valida per il compound di sicuro perché il compound l'allungo è sempre lo stesso una volta che è entrato in azione e per, il, per, la, per peggio ancora per l'olimpico l'olimpico se non ha una T perfetta e un allungo perfetto non esce dal crickel quindi deve per forza fare la t e deve preoccuparsi di mettere la distanza in conformità con la fisica balistica perché? perché è sempre, sempre uguale nell'arco nudo invece cosa succede? succede che sia in, salita, in discesa sia in salita per effetto che non faccio la t allungherò di meno Quindi, quindi se allungo di meno vuol dire che la freccia fa meno traiettoria Giusto, di meno. e guarda un po' io devo togliere dei metri normalmente sempre tutto da verificare con l'allenamento normalmente le cose si compensano quindi io per esempio sia nel 3D che nel tiro di campagna per il field non tolgo mai metri, sia in salita che in discesa, anzi in salita, se fosse un 45 metri, un 50 metri di salita, aggiungo qualcos'è. Ma perché? Perché non facendo la T, perché pre preferisco avere un tiro ripetibile, comodo, economico che non mi sbilanci che non vado a cercare posture troppo elaborate oltretutto pure alla mia età che non sono così sbordato una volta mi permettono anche di variare la distanza per quanto riguarda la postura sia nel 3D che nel campagna vi esorto vi esorto, e così finiamo anche qua vi esorto a imparare a tirare a più di più. esatto però Siccome è molto più difficile bisogna allenarsi molto di più, però tirando a piedi uniti o quasi uniti vi permette veramente di mettervi in qualsiasi posizione e di mantenere un baricentro statico perfetto e non come vedo gamba piegata, eh, mezza piegata, quindi il peso tutto sulla gamba. Se abbiamo il peso tutto sulla gamba abbiamo una base Ridotta, siamo auto-pugnanti quindi dobbiamo. L'ideale è la Si può anche mettersi 20 baricati sì. e tirare così, però bisogna avere il terreno per poterlo fare. E molto spesso non abbiamo niente. Quindi con poco va buono. Sì. Riusciamo a fare tutto. Ci si allena molto di più a piedi uniti e si riesce ad ottenere molti più risultati piegare un ginocchio come io vedo e addirittura ho letto in certi libri è una cosa bestiale chi l'ha detto sbaglia è buono non lo sbaglia perché lo dice in un senso che se io alzo su una gamba e la piego vuol dire che sposto il peso su una sola gamba e se sposto il peso su una cosa gamba è male. È molto meglio se ce l'ho su due, sono molto più stabile, controllo molto di più la mia postura, controllo molto di più la dinamicità del mio piano E questo è, è fisica. Nient'altro che fisica. d'aiuto in avanti le cose sono cambiate. Bon. Se avete qualche domanda ancora se lo chiudiamo.